Qualcosa che nasce non è una sommatoria di idee, non è un... ma soprattutto appunto c'è un'identità sentimentale. Questa mi sembra la cosa fondamentale. E si parla molto di partecipazione. Io in questi ultimi mesi ho fatto una cosa strana. Sto facendo un'inchiesta da quattro mesi sui movimenti studenteschi delle superiori. Le consulte provinciali, le nuove liste. E ci sono tanti elementi che vengono fuori. Un elemento che viene fuori è che già alle medie ci sono tanti ragazzini 13-14 anni che mi dicono io sono fascista. Perché, perché sei fascista? Gli dico, è eh perché è di moda essere fascisti. Perché si può essere fascisti. La pregiudiziale antifascista è una pregiudiziale che ormai è passata, è passata, come dire, in maniera pesante e i movimenti fascisti e neofascisti stanno vincendo hanno preso la consulta provinciale a Firenze si piazzeranno bene nella consulta provinciale a Roma hanno preso Pistoia ci sono tanti movimenti fascisti e neofascisti che stanno arrivando l'altra cosa strana è che sono dei movimenti invece nuovi nel senso che il Movimento 5 Stelle probabilmente si è visto che è stato come dire una parabola abbastanza vuota, un partito azienda che ha mostrato, come dire, tutta l'inconsistenza e lo spazio che anche si è preso rispetto a tante lotte, come per esempio quella sull'acqua pubblica, che, che invece sembravano delle lotte piene di, di, di, di conflitto, di idee, o la stessa onda che è stata, come dire, in parte fagocitata da quel, quell'energia lì. Uno dei movimenti che, per esempio, ha preso quest'anno 15 scuole a Roma è un movimento che si chiama Simmachia un movimento che si dichiara apolitico e per cui la politica è totalmente ehm, come dire completamente estranea la politica è una parolaccia perché è una parolaccia la partecipazione i due rappresentanti per esempio del Farnesina due ragazzi di 18 anni quindi che sono rappresentanti a un certo punto gli ho detto ma perché per voi la politica è perché sai fare politica a scuola è proprio proibito adesso non so bene dirti la legge quale sia però non si può parlare di politica a scuola e fare politica a scuola è proibito questo è un processo che è venuto fuori come dire è più sottile come viene fuori viene fuori perché per esempio negli ultimi 10-15 anni da Genova in poi e forse anche un po' prima molta della partecipazione è stata inibita dal fatto che ci stanno processi in corso e molti ragazzi hanno 10-15 processi in corso ed è lunga poi, appunto, farsi tanti anni di lotte semplicemente perché magari si è fatta una manifestazione. Perché spesso la partecipazione a scuola viene penalizzata con dei sette in condotta. Perché la partecipazione nei consigli di classe, nei collegi docenti, è totalmente penalizzata perché le riforme ultime, tra cui appunto la buona scuola, hanno, hanno trasformato i consigli di classe, i collegi docenti, in una specie di consigli aziendali. Al mio ultimo consiglio di classe la mia collega mi ha proposto, ha proposto al consiglio di classe. Eh, vorrei che otto ragazzi della classe partecipassero a un progetto di alternanza scuola-lavoro in Germania, Essen, il costo per famiglia è 850 euro per 10 giorni di stage. Io ho detto scusa non ho capito, ce ne vanno otto su 27. pagano per fare lo stage in Germania è, eh, fatto guarda cioè adesso non è che ti devo spiegare proprio dall'inizio perché diciamo la scuola pubblica aperta, laica, non è così e lei come dire mi ha salutato appunto è stato sbocciato questo progetto ma tanti progetti simili invece vengono approvati in Italia e lei mi ha salutato per l'ultima volta dicendo perché poi non mi ha salutato più e mi ha detto guarda che questa è la scuola del futuro e ha ragione questa è la scuola del futuro, per pochi, pagando, eccetera. Dico delle cose, dico delle cose, velocissime, ehm, dico delle cose velocissime, la scuola in Italia è classista, eh, riproduce, alimenta e crea delle, delle disuguaglianze dal niente. Metà degli studenti delle superiori prendono ripetizioni private, la spesa media per famiglia è 1.650 euro, il 17% dei ragazzi alle medie prende ripetizioni, soltanto il 6% dei ragazzi che fanno il liceo non hanno genitori che hanno fatto il liceo. La media di reddito tra persone che escono tra gli istituti tecnici e i professionali, la media delle persone che esce dal liceo negli ultimi anni si è, allargata dal 20% al 40% calcolata ai 29 anni quindi diciamo che dopo la fase di istruzione c'è una scuola di serie A che ci si può permettere appunto chi, chi ha un, un, un, un retaggio un'economia una, un una condizione socio-economica eh, migliore, una scuola di serie B che non può permettersi che ha questa scuola qui e l'ultima cosa che dico e poi appunto lascio, è che in realtà appunto li, li, il lavoro, la scuola, la sanità, tutte queste cose ovviamente appunto fanno parte di battaglie che bisogna combattere pezzo per pezzo, scuola per scuola, consiglio di istituto per consiglio di istituto classe per classe eccetera eccetera ma io quello che riscontro è in realtà che secondo me i due grandi movimenti che ci sono stati in questi anni sulla formazione cioè l'onda e la protesta contro la buona scuola sono stati due grandi movimenti entrambi sconfitti e secondo me la sconfitta è data dal fatto che in qualche modo avessero perso due pezzi che per fortuna ci stiamo reappropriando: una grande, una grande eh, coscienza pedagogica e una grande coscienza politica i miei studenti non sanno la differenza tra un, un, uno sciopero e una serrata vanno a fare l'alternanza scuola lavoro e non sanno leggere una busta paga non sanno la differenza tra Confindustria e CGL in qualche modo forse è questo che hanno ragione Va bene, buona giornata, ciao a tutti.